Prima di passare la parola ai sindaci, che sono le persone ovviamente, scusate, ai sindaci, noi abbiamo fatto una richiesta ufficiale come associazioni: Associazione Culturale Orizzonte, Associazione per l'Autogestione, il WWF, Italia Nostra, Giulemani dalla Campagnetta e via di seguito, per affrontare la questione della strada. Ci siamo già mossi perché abbiamo mandato una lettera al Parco Sud e anche alla Regione, oltre ai due comuni, per richiedere la riapertura dei termini della discussione. Perché? Perché quella strada è stata eh, il frutto dell'accoglimento accogl di un'osservazione di un privato. Che cosa ci preoccupa di questo? Ci preoccupa che la strada attraversa una, una fascia di territorio da, da, molto interessante dal punto di vista ambientale e storico e anche perché questa strada è incardinata all'incrocio da via Civesio, l'altro incrocio che è sulla via Emilia, ed è una strada quindi di grande percorrenza, non di collegamento. Detto questo, come premessa, mi scuso per l'intemperanza di prima, ma siccome poi siamo noi a fare le richieste, vorremmo anche che si concordasse le modalità della gestione. Quindi ci sono, io ringrazio tutti voi, ringrazio i sindaci e do la parola. Ringrazio tutti voi, ringrazio i sindaci Marco Segala e Andrea Checchi, vi invito a venire qui e a intervenire nel merito Marco Segala e Andrea Checchi. Ringrazio anche tutti voi, i cittadini, i consiglieri, Presidente del consiglio comunale di San Giuliano, che ho visto Andrea Checchia e Marco Segala, potete servirvi questo strumento oh, oh, Ma no, ci sono tutti nel rullante, c'è dei pazioni. Se vuoi io faccio io la domanda. Le vostre posizioni sul progetto, delle due anch io, amministrazioni. Anch'io vorrei capire dove vorreste che, che passasse questa strada perché sembra che entri nella zona industriale, cioè. ma lì ci sono i capannoni e cosa fate? Battete un capannone. Allora, facciamo, su, sempre, d'accordo. Se sempre. facciamo una piccola premessa storica che a, ai proponenti è forse scappata o non eravamo diciamo, allineati. Questa strada. È una strada che è prevista negli strumenti urbanistici del Comune di San Giuliano fin dal PRG del 1990. Nel 1990 eh, beh, voleva essere utilizzato il sottopasso Borsellino so, che è adiacente, io non sono capace a parlare col megafono, se vuole parlare avvicinatevi lei. Un po', Nel 1990, dicevo, la strada era... È stata prevista come un taglio netto delle aree agricole che arrivavano di fronte a Sottopasso Borsellino, quindi siamo davanti alla Fermi, per collegare Borgo Lombardo a Civesio da Via Giotto. Questo fino al PGT del 2009. PGT del 2009 che ha previsto nell'ambito di trasformazione delle Darsene il collegamento esattamente attuale previsto. È inserito nell'approvazione del PGT del 2021 con un'unica differenza. Il nostro PGT ha eliminato 48.000 metri cubi di edifici che sarebbero sorti laddove oggi qualcuno dice che va, arriverebbe la strada. Questo non è vero, la strada costeggerà, nessun, non, non attraverserà la Vettabbia, collegherà il sottopasso Borsellino con via Como, tra l'altro una, eh, diciamo una strada appunto che era prevista con un ambito di trasformazione. L'ultimo tratto di questa strada sarà uno standard qualitativo che potrà essere opzionato e eh, scusate uno standard qualitativo che sarà eh, diciamo realizzato solo qualora il privato voglia utilizzare questi 4.500 metri quadrati di ASL che però per scelta politica di questa amministrazione non potranno essere realizzati nelle aree agricole in fregio alla Vettabbia. Quindi questo dibattito che comunque fa bene eh, sul quale non, nel quale non andiamo di certo a sottrarci fa un po' sorridere perché oggi coloro che hanno partecipato a queste iniziative sono in larga parte coloro che nel 2009 non solo hanno previsto questa strada, ma oltre alla strada hanno inserito anche 48 mila metri cubi di cemento in fregio alla Vettabbia e nelle zone agricole. E sicuramente si arrivava quasi a Viboldone o quantomeno a Molino Torretta. Questa è la realtà dei fatti. Vedo anche chi ha avuto prima di me degli incarichi in comune e ha fatto il presidente della commissione urbanistica votando il PGT che sicuramente non può che confermare che quella strada non solo era presente ma c'erano appunto questi 48 mila metri cubi. Abbiamo parlato anche, mi pare, nelle varie iniziative di due rotonde. Anche questa, la rotonda del Ponte Pasta, discende dal PGTU del 2007. Piano Generale Urbano del Traffico della nostra città dal 2007 prevede un innesto sulla Via Emilia rotatoria per l'appunto che deve collegare la, eh, la zona diciamo centrale di San Giuliano e eh, Borgo Lombardo con Serenella. Invece oggi Borgo Lombardo è un imbuto dal quale si può uscire solo da Via Crociate oppure per uscire bisogna andare in Piazza Alfieri. Questa rotonda serve semplicemente per collegare queste strade. Dopodiché c'è tutto un tema che bisogna affrontare, ma noi non abbiamo, prima lei parlava di progetto, Oggi non siamo in una fase progettuale, il PGT è un documento programmatorio che disegna a un livello sovra, diciamo, appunto, pianificatorio quello che vuole essere la città. Il progetto di fattibilità tecnico-economica non è ancora stato fatto, quindi non si può entrare nel merito del progetto perché il progetto non c'è. È stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, è stato dato, oggi stiamo facendo i rilievi. Quindi quando avremo il progetto tecnico esecutivo stiamo facendo ancora la VAS per il PGTU, l'abbiamo completata in settimana, adottiamo in giunta il piano generale del traffico urbano, decorso il quale dopo l'adozione ci saranno 30 giorni per le osservazioni, quindi si aprirà un'altra un fase e come scritto nel rapporto ambientale della VAS, eh, di sintesi, siamo in fregio a un'area ecologica, di rilevanza eh, diciamo, di rilevanza ambientale e quindi essendo fuori dal Parco Agricolo Sud Milano comunque ci sono delle prescrizioni di tipo ambientale e paesaggistico che devono essere rispettate. Dopodiché arriveranno i mezzi pesanti su questa strada? No, perché questo non sarà previsto, il decreto delle semplificazioni dello scorso anno prevede la possibilità, stiamo aspettando i decreti attuativi, di andare a realizzare anche delle ZTL particolari, cosa che approfondiremo, ma una volta che si saprà quale sarà l'opera. Il progetto che lei ha in mano, e eh, che, che diciamo, disegna quella che deve essere il collegamento, ai fini del, del bilancio comunale, quindi delle risorse che la città deve investire, arriva fino sostanzialmente ai, eh, a Sesto Gallo, ai campi della città di proprietà di Sesto Gallo che sono già convenzionati e l'ultimo tratto invece, ripeto, sarà opzionale qualora il privato voglia usare la volumetria che le è stata concessa ma che deve trasferire e non realizzare in fregio alla Vettabbia e quindi in una zona di rispetto. Se riportiamo, eh, diciamo, alla realtà la discussione, secondo me riusciamo a capire quali sono le posizioni. Se però si omette di dire che questa strada di collegamento non la vuole il eh, sindaco Segala no, ma credo che sia un'esigenza vera di collegamento della frazione di Civesio e questa osservazione che è stata presentata perché noi avevamo tolto, ripeto, 48 mila metri cubi l'abbiamo accolta parzialmente non dando la volumetria al privato lì da realizzare concedendo però una piccola parte di volumetria che potrà essere trasferita altrove questo è diciamo, l'iter che la norma, la legge 12, prevede, un fatto di osservazioni e noi quelle le abbiamo accolte così come tante altre sono state accolte, parzialmente accolte o non accolte. Quindi, uno, non si costruiscono più 48.000 metri cubi, lo ripeto, fino alla nausea. Prima c'erano 48.000 metri cubi nell'area agricola che arrivava fino al molino Torretta. Di questo, per dal 2009 al 2021, mai nessuno si è strappato le vesti. La strada era esattamente prevista ed è esattamente la stessa strada che è già stata approvata quando è stato fatto il PGT del 2009 dalla città metropolitana, che non incide nel Parco Agricolo Sud Milano se non per un tratto che è già stato autorizzato perché riguarda il piano di recupero di Sesto Gallo e l'ambito di trasformazione, quindi la volumetria che sta in fregio al campo sportivo che va su Via di Vittorio, è stata autorizzata nel 2019 perché è prevista, l'ambito C9 e C10, perché è previsto dal PGT del 2009. Quindi c'era un diritto, la proprietà l'ha esercitato, dopo il parere del parco, dopo l'adozione, è stato poi approvato anche quel piano attuativo. Quindi questo è l'inquadramento diciamo, generale. Se c'è la necessità di fare delle opere di mitigazione le faremo, ma sicuramente riteniamo che questo collegamento sia importante per le frazioni di Civesio e di Sessulteriano che non avranno un traffico di attraversamento nella zona più urbana ma costeggerà la zona industriale e collegherà Borgo con eh, le due frazioni. Quindi questo è lo stato dell eh, dell'arte eh, degli strumenti urbanistici che sono in fase di pubblicazione, quindi eh, poi su quello ci si confronterà. Ma ad oggi non c'è nessun progetto e chi dice che questo progetto non esiste un progetto perché non c'è ancora l'incarico per, eh, per realizzare questo tipo di infrastrutture. Posso intervenire? No, non facciamo dare... la parola. Scusa, io darei la parola... a Andrea Checchi, Sindaco di San Donato, che è coinvolto direttamente nella questione della campagnetta perché è stato approvato anche un ordine del giorno, il Consiglio due Ordini del Giorno. C'è un impatto anche sulla via di Vittorio di questa strada, quindi ha ragione l'abbiamo invitato. Prego. Ma, come ha detto prima il Sindaco Segala, ringrazio chi ha organizzato, ehm, però devo, fa devo fare oggettivamente anche io due premesse. La prima è che la legge 12 della Regione Lombardia, che ha citato prima il sindaco segale, ha un, un gravissimo difetto, che non è un problema solo di San Nato San Giuliano, ma è di tutti i comuni di Regione Lombardia, e cioè che non si cura in maniera particolare delle zone a confine. Cioè le zone a confine <ride> sono sempre delle zone eh, un po' lasciate alla libera iniziativa. Ci sono state le diatribe, le abbiamo studiato in quest'ultimo periodo legate non so, al tema posizionale delle discariche, oppure dei, dei, dei poli eh, logistici, tutti ai confini tra un comune e l'altro, no? per cui rimane una competenza specifica del comune dove, dove l'opera viene realizzata, ma poi dopo eh, le ricadute sono sul comune limitro. L'altra cosa, siccome sono un sindaco, quindi sono un uomo delle istituzioni, è chiaro che io mi pongo rispetto a questo tipo di intervento con il massimo rispetto rispetto al Comune di San Giuliano cioè il PGT comunque è stato votato dall'Assemblea Suprema che è il Consiglio Comunale e quindi da questo punto di vista il mio atteggiamento nei confronti di questa eh, strada perché poi io mi concentro, concentro la massima attenzione sul tema della strada eh, lo accetto però e qui incominciamo a entrare nella la questione però Secondo me ci sono i grossi limiti di questo tipo di progetto. Ne dico due su tutti e poi entro, eh, cerco di spiegare bene perché il Comune di San, Gi San Donato è, eh, si oppone a questo tipo di progetto. Uno, perché stiamo sviluppando, ormai siamo nella fase di presentazione alla città del nuovo del progetto di riqualificazione e messa a disposizione della città una delle più importanti aree verdi del nostro comune, che è la Campagnetta. Il palco Gustavo Hauser tra qualche settimana verrà presentato alla città e se tutti voi conoscete quell'area lì, sono 800-900 metri di verde sviluppati per tutta lunghezza, a una larghezza di circa 50 metri nella parte più ampia ed è un grosso polmone verde per un quartiere così importante come Via di Vittorio, ma soprattutto si sviluppa quest'area verde quello che viene chiamato l'ex canale navigabile, quindi quel percorso che partendo da Porta Romana e forse anche un po' più sotto Largomero eh, attraversa eh, Porto di Mare, scende verso il Sannonato nell'ambito del, della campanetta come dicevo prima, per poi arrivare a Viboldone e poi eh, traguardare ancora più in là verso Lodi e poi Piacenza. Quindi la tutela e la garanzia di quell'ambito ha uno sviluppo comunque lineare e chiaramente come potete benissimo capire la, la costruzione di una strada interrompe questo corridoio che tra l'altro riconosce anche regione lombardia perché si parla di corridoio ecologico se a volte le parole hanno un senso hanno un significato anche dal punto di vista politico per me è importante garantire e tutelare questi corridoi ecologici dall'altra eh, il tema del paesaggio è chiaro che se uno va oggi nelle aree verdi al confine appunto tra Sanata San Giuliano si mette dal punto di vista de... cioè... proviamo a riprendere il ragionamento allora il tema del paesaggio è un tema fondamentale e quindi lo sguardo che si ha da avendo le spalle Milano e guardando verso Biboldone è chiaro che una strada interrompe questo aspetto quindi ho parlato di corridoi ecologici ho parlato di paesaggi parlo però nel merito perché il Comune di San Onato, come attestava prima il, il sindaco, avevamo eh, proposto in serie di adozione eh, come dire, la, la realizzazione, eravamo pienamente d'accordo sulla realizzazione di una pista ciclopedonale che quindi aiutava eh, questo percorso che attraversa l'intera campagnetta e poi arrivava giustamente eh, sviluppandosi andando verso destra, verso Civesio e andando verso sinistra, verso Sesto Gallo. Addirittura, e questa nostra osservazione era stata accolta in sede di adozione, poi come diceva il Sindaco Segala prima, tra la fase dell'adozione del luglio dell'anno scorso e gennaio di quest'anno dell'approvazione è stata fatta un'osservazione che è stata accolta dal Consiglio Comunale. Quindi noi eravamo pienamente favorevoli allo sviluppo di un percorso ciclo pedonale che tutelasse anche l'ambiente, il, il, il tema del corridoi ecologici e il paesaggio. In più, avevamo fatto un passaggio non formalizzato, ma spesso questo accade nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Cioè, in, in diversi incontri con il sindaco Segala, avevamo detto che se il problema, perché lì esiste un problema oggettivo, quindi non, non nascondiamoci perché sennò siamo persone poco serie, c'è un problema oggettivo: che sto Gallo, una volta che dovesse partire il piano di recupero, non sa da che parte uscire. Allora, avevo detto al sindaco Segala. Non ho capito. Non ah. ho sì, può passare il sottopassaggio ma avevo detto al sindaco Segala che se doveva essere necessario un'uscita eh, avrei autorizzato solo gli abitanti di Sesto Gallo, quindi con una sorta di passaggio tipo, so, adesso faccio un esempio, il telepass, non so dire. gli abitanti di Sesto Gallo potevano entrare e uscire da via di Vittorio, quindi stiamo parlando di 40-50 auto, ok? Questa disponibilità io l'avevo messo sul tavolo, lui aveva detto potrebbe essere una soluzione interessante, ribadisco stavamo ragionando circa un anno, un anno e mezzo fa, quindi non è una roba recentissima e, e da questo punto di vista è, è, è, rinnovo anche pubblicamente ancora questa disponibilità se questo permette di non realizzare quella strada lì. Oggettivamente eh, noi in questo momento qua stiamo studiando con i nostri legali come e in che maniera poter eh, fare in modo che San Giuliano cambi idea, la dico in questa maniera, in maniera più, più lineare e più corretta possibile, e poi vediamo, vedremo un attimino nelle prossime settimane, vi eviteremo aggiornati. Noi siamo a questo livello qua. Grazie Marco. C'è Enrico Corviendo del Comitato, no, io un un un torre, comitato di Civesio no, al diritto dei cittadini no, no, di Sapeo. No, sì, no, no, allora, no, scusa, non no, no, facciamo discussione. No, no, facciamo sono, discussione 15, sono 15, 15, anni, sono, sono 15 anni che noi cerchiamo di entrare in questa situazione qua con comunicazione con San Giuliano. Siamo isolati sia Civesio Sesto e adesso una parte anche di Poasco. Volendo, perché sono 600 metri di strada e stanno facendo un casino in mezzo noi vogliamo solo collegarci con il centro di San Giuliano questo voglio dire. Poi, giustamente l'ambiente mica ambiente, ambiente, non c'è niente che si rovina. Grazie, no, grazie, grazie. grazie, scusate. Io come ho detto dovremmo. prima devo andare. No, no aspetta, diciamo, Thor, è del comitato. Eh, comitato è è è prossimo, di là, dei scusate, eh, sì, ma favore della strada. Scusate, esatto, come ho detto prima, non è peraltro, ma Enrico sono organizzati. Io adesso devo andare via perché ho un impegno per una comunione. Coviendo, eh, dico Covid. E se... dico due parole al volo. Eh. Sì, sono... mi chiamo Enrico Covierlo, faccio... faccio parte del comitato della campagnetta scusate ma come ho detto all'inizio devo andare per un impegno di famiglia allora scusate se mi fate parlare se mi fate parlare lasciate le cose come stanno fate la pista ciclabile e basta e basta no? e basta scusate allora avete eh... fatto qualcosa di bello in questi anni sia zitto lei! Eh, no, eh, no, che ma io non vado! Non è eh, eh, eh, che per non eh, eh, eh, eh, è non eh, è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che che non la che non Due, due minuti, allora, noi abbiamo ritenuto importante fare questi incontri perché vogliamo spiegare ai cittadini, l'abbiamo fatto con i documenti, se guardate in giro ci sono i documenti appesi e le immagini, quando il sindaco di Segala dice che questa strada non riguarda San Donato e Via di Vittorio, lì c'è la foto che fa vedere dove passa quella strada, a 5 metri dalle case di Via di Vittorio e a, 10 metri, a pochi metri dalla Campagnetta quindi eh, questa scuola riguarda tutti ma non riguarda solo non è solo una bega locale di Civesio e di San Donato sì, è, è di San Donato mi faccia finire bocca, mi faccio finire via di Vittorio cioè finire non è anche citata però dice non è come dice il sindaco. io non l'ho detto allora va bene non l'ha detto il, il, il, il, il, il, il Sido scusa mi sbaglio l'hanno detto, detto altre persone ecco, di Civesio beh. evidentemente sicuramente nel comitato ho sentito queste cose. comunque riguarda San Donato riguarda Civesio riguarda tutto il Sud Milano e riguarda anche eh, la provincia perché è un collegamento che da Chiaravalle va a Vabbi Boldone che ha un'importanza come ha riconosciuto provincia, regione e eh, città metropolitana adesso ha un'importanza ecologica fondamentale dal punto di vista eh, paesaggistico, ecologico. ambientale, storico e tutto il resto, non sto a eh, allora, il signor Sindaco però di Segara ci deve spiegare una cosa, noi Abbiamo fatto tutti i uh, pass passaggi formali corretti, abbiamo presentato le nostre osservazioni a marzo scorso. Siamo andati a un incontro, era iniziata la pandemia, dove non c'era il sindaco, non c'era nessuno, c'era il responsabile dell'ufficio tecnico e qualche altro tecnico. Hanno detto, e vedete i video sull'Exando, che quella strada non si faceva. Okay? Perché nel primo progetto c'era una, in base al vecchio PGT di San Donato, l'avevamo fatta che passava sul parchetto di fianco al nostro asilo nido guardatevi i video il responsabile dell'ufficio tecnico Marguti mi pare che si chiami dice alla fine di tutto io quello il calzo dice no la strada non si farà Qualche mese dopo la proprietà di Sesto Gallo e delle altre aree, che ha interessi economici su quell'area, presenta un'osservazione e il Comune dice, ma sì, la facciamo questa strada, okay? ok? È di questo che stiamo parlando. Okay. Allora, se il Comune era convinto della bontà di questa cosa, perché non l'ha messa dall'inizio? Perché non ha consentito a tutti di fare le osservazioni, non solo a noi, ma anche al Comune di San Donato? Perché il Comune di San Donato, ha, siccome ha subdorato questa cosa, ai tempi ha fatto delle osservazioni, ha detto che era contrario alla viabilità da nero su bianco, protocollata, come giustamente diceva il Sindaco, perché ha una posizione coerente da questo punto di vista. Allora, prima di tutto la correttezza della procedura quindi se c'è una variazione i cittadini e le altre amministrazioni devono avere la possibilità di dire no, hai cambiato le carte in tavola all'ultimo momento in maniera diciamo ambigua per non usare un, un eufemismo. adesso la riapriamo e ne discutiamo anche con gli altri enti col parco sud, con la provincia e tutto il resto seconda cosa, parco sud noi abbiamo parlato con il parco sud ci siamo fatti fare far la documentazione il parco sud, e l'abbiamo scritto nella nostra osservazione al comune ha fatto una prescrizione quella strada gli ha detto se la volete fare dalla uh, via Emilia la fate arrivare al Sesto Gallo passando all'interno e si ferma lì. Il comune di San Giuliano ha scritto nero su bianco che non accettava questa prescrizione e la strada la faceva passare in mezzo ai campi. Perché in mezzo ai campi, se dovete fermarsi lì? Perché poi si aspettavano questa osservazione. Perché nessuno ci crede che non eravate già concentrati su questa cosa. Quindi, perché, altrimenti, risponde... scusate, sono mio. Sì, sono. Ma... Mio... Le sì, le risponderò bene. dove vuole. Guarda, ah, sì. eh, perché. Eravate già concentrati su questa cosa perché adesso la fretta con cui state correndo, da questo punto di vista, avete scritto sui giornali che avete già dato l'incarico per il sottopasso di, eh, di Sesto Gallo, che avete già incaricato un archeologa, 1500 euro ci compra due pale e una carriola e quattro libri, un un'archeologa. E tutto il resto, quindi state correndo su questa cosa, ma le altre amministrazioni che hanno fatto le osservazioni non gli date il tempo correttamente di inserirsi nel procedimento e questa roba qui, i vostri i loro legali, io non lo so cosa stanno facendo. Io, con quel poco che mastico di diritto, penso che da un punto di vista sostanziale e di buon questa cosa qui, sia per i cittadini che siamo noi che per gli altri, vada documentata. Eh, L'ultima cosa: eh, ci sono delle mozioni del Consiglio Comunale di San Donato, due, una a marzo, una adesso una, eh, mi sembra che sia di lungo in tut tutte le forze politiche compresa quella di cui fa parte il sindaco, Forza Italia dicono che non la vogliono questa strada per le ragioni ambientali e paesaggistiche che abbiamo detto e qui si va avanti allora, eh, non è una cosa di pochi dei locali degli abitanti di Via di Vittorio noi abbiamo cercato di informare, di informare anche voi, perché noi conosciamo tanta gente di Civeso che ci ha detto, ma no, lì si fa una ciclabile no, ecco i documenti qui sopra il documento ufficiale approvato dal comune di San Giuliano questa strada a Riggia, allora, le strade bianche sono, c'è scritto rete urbana locale, questa qui è urbana, interzonale di progetto, è una strada interzonale per la quale fanno due rotonde, non ci passano le vostre macchine, qua ci passa il traffico che dalla via Mina va verso l'altra parte. Sotto il passo non passo nei cambiani, va bene, ultima cosa, ultima cosa, e me, me ne vado, cioè, ascolto qualcosa e poi me ne vado, me ne vado un attimo. Eh, sesto gallo, sesto gallo. Allora, per strada lì è stata lasciata in degrado per anni e anni, ci sono stati almeno tre incendi in quella zona. Lì. Noi come cittadini ci diverti di Vittorio. Eh, non più tardi, di poco più dell'inizio in della pandemia, abbiamo dovuto scrivere al prefetto, perché c'erano tossicodipendenti che erano spostati qui abbiamo chiesto un appuntamento con, con l'assessore della sicurezza del, del, del comune di San Giuliano ci ha dato un appuntamento in base alle sue esigenze, abbiamo preso dei permessi da lavoro, non si è presentato abbiamo chiesto un altro, perché se il problema è il degrado di Sesto Gallo, si fa una strada che arriva lì, è, è al limite al, al, al campo sportivo campo di Borgo Lombardo e si ferma lì, in più San Giuliano, e diciamocelo chiaro ha, ha costruito con una delibera ha appro appro approvato con una delibera rec recente di giunta due palazzi in fondo a via di Vittorio di fronte al campo Picchi che vanno a chiudere eh, la via io. di Vittorio sì, okay. però, se dici le cose Secondo, scusi, eh, le sto dicendo dice anche in maniera corretta è quello che ho detto prima io la DT eh. C9 C10 è vigente dal PGT allora, del 2009 diciamo, no, approvato sì. da rifondazione comunista ma a me non me la prende niente beh, ma dire, è un atto della sono città ma è come il fratone il comune di si no, è previsto nei documenti, ma si parla vangolo, lei ha... allora, questo PGT sì, questi palazzi sono previsti dal PGT di rifondazione comunista e dal partito democratico basta questa roba la deve dire non possiamo dire altro noi nella nostra osservazione abbiamo detto e lo dico chiaramente proprio per rispondere a questa cosa perché non voglio, non voglio che restino no stiamo su questa cosa qui noi nella nostra osservazione abbiamo chiesto di recedere anche da quei palazzi perché legalmente ce n'è ancora la possibilità ce n'è ancora la possibilità e se guardate il video alla, alla riunione pubblica Vabbè, assemblea noi, pubblica qua, in cui il sindaco non è venuto il suo responsabile ufficio tecnico Brabuti, diceva pubblica, che la vasta dice... vas era... è tecnica no. e la strada al diceva che è possibile la recensione 32 c'era il, ricevere... il collegamento tra via, via e via di Vittorio. Chiedo scusa vi ringrazio Questa sono molto contento che si possa fare chiarezza cittadini. Qual era l'osservazione di San Donato? Perché se lei viene qua e la racconta come vuole i documenti non dicono quello che dice lei. Il comune di San Donato Donato ha fatto un'osservazione ai fini della VAS, quindi prima di luglio, perché c'era nel documento di piano, pagina 32, scritto, tratteggiato in grigino, un collegamento viabilistico tra via Don Minzoni e via Di Vittorio. San Donato ha detto che questa roba non si deve fare e noi abbiamo accolto questa osservazione che è l'unica che è stata fatta. Punto. E sulla strada che c'è adesso quando, quando, quando può intervenire? Oh. Una... Adesso c'è il PGTU vediamo, e vediamo, ci sarà qua, la fase delle non non osservazioni non non non sul PGTU. Quindi siamo in una fase ancora interlocutoria dove si potranno fare tutti i ragionamenti del caso. Prima di andare avanti ovviamente su quello che volete dire, c'è un intervento da fare, glielo faccio fare. Ne a Massimo Morteni che era assessore all'urbanistica eh, dal 2005 al 2009. No, no, no, <ride> 92, sì, no, no, no, no, no. Giustamente il sindaco ha fatto una ricostruzione, ha omesso un piccolo particolare, cioè che nel 1996 loro maggioranza, io ero assessore per l'appunto all'urbanistica, non so se si sente, meglio, si sente meglio così. Sì, sì, sì. Ecco. La loro maggioranza, con un'apposita sì, variante, can... can... sì, sì, fa Pronto? Eh, ah, allora cancellò quella previsione, che era una previsione che prevedeva sia il collegamento sia una zona di espansione di San Giuliano Milanese che venne eliminata. Quell'amministrazione pagò poi dopo i propri prezzi politici e non politici anche per questa scelta e questo lo sappiamo tutti, ma eh, una cosa va detta, cioè. Non è tanto per la medaglietta, è quanto per dire che anche sulle scelte urbanistiche importanti si può trovare lo spazio di un ripensamento, soprattutto se si è capaci di trovare delle alternative a delle previsioni che sono state inserite. Noi qui oggi abbiamo un'esigenza che è stata rappresentata anche dal Comitato di Civesio, che è quella del collegamento. Abbiamo un problema grosso però perché è quello che questa strada che è stata inserita con una variante quindi con un'osservazione quindi nemmeno studiando quali saranno gli effetti che andranno a scaricarsi da una parte e dall'altra il traffico di attraversamento che verrà generato possa essere ricondotta a una soluzione più gestibile. Il sindaco di San Donato stamattina ha fatto un'ipotesi, credo ci sia quell'ipotesi che ce ne siano anche altre lo spazio e il tempo probabilmente per affrontare questa cosa e questo sarebbe già un bel risultato questa mattina, uscire di qua pensando che ci sia uno spazio per tornare a ragionare su quel tipo di scelta. Grazie, non è grazie no. Massimo. Elisabetta? Allora. Poi... Buongiorno, eh, io sono. Vediamo se funziona perché la mia voce non è molto potente. Funziona? Funziona o non funziona? No, no funziona. fa contatto il eh, Vabbè, eh, io faccio parte di un'associazione Amici di Carlo Centriamo nel senso che cerchiamo di tutelare quello che è.. Si cerca di tutelare quello no, che è. vediamo se funziona. Con eh. no. tutte queste smorfie non fatemi le foto. Allora, eh, di tutelare quello che rimane dell'agricoltura dell e eh, del verde che è rimasto in questa, in questa zona. Eh, secondo noi Grazie. Si è già costruito troppo qua, basta guardare un'immagine aerea di Google Earth per vedere che eh, c'è un deserto di cemento nelle, nelle zone industriali eh, qui intorno. Andare a impattare nuovamente, tagliare di nuovo dei campi, eh, secondo noi è, è, è un crimine insomma, bisognerebbe tutelare il più possibile questa cosa. Allora, io non, non ho apprezzato moltissimo l'inizio di questo incontro, nel senso che non mi piacerebbe che diventasse una tifoseria eh, chi è pro e chi è contro, ma mi piacerebbe che si valutassero veramente le conseguenze e il bene della città. Noi abbiamo apprezzato, abbiamo partecipato al, eh, con altre associazioni, con il WWF Italia Nostra, portando delle osservazioni al PGT. Eh, è, nella variante di PGT è partita bene, con dei tavoli in cui si poteva collaborare, mi ricordo Roccabrivio, dare delle pro dei propri suggerimenti e eh, eravamo contenti che questa zona venisse preservata. Questo accoglimento dell'osservazione ci ha un po' spiazzati, però eh, io credo nella buona fede eh, dell'amministrazione, ci voglio sperare e visto che questa strada non era prevista inizialmente, non, nonostante tutti i tavoli, nessuno l'ha voluta portare e anche voi non l'avevate prevista nel, nel piano di governo del territorio, credo che ci sia possibilità di ripensamento. Ai cittadini eh, io dico questa cosa, voi pensate di essere isolati dal centro, anche se eh, direi che come viabilità siete abbastanza serviti, avete addirittura qua un ingresso della tangenziale, per cui sia arrivare a San Donato che a Melegnano, eccetera, siete... Ben, ben serviti, eh, ragionate bene che cosa vorrà dire creare una scorciatoia per arrivare alla tangenziale ai centri commerciali, le persone di San Giuliano non faranno più la strada da Viboldone, la Milano Locate per prendere la tangenziale, non, non faranno più quella strada per andare all'Ikea o prendersi un cappuccino alla Bindi, passeranno tutte qui da voi, adesso voi avete questa bella protezione, no? è vero, non passano da Cilede, passano da Via Como. Sì, Via Como, Via Como, però, Via Como non è che sia così. Vanno Via Liberazione, lo so, lo so, Via Liberazione, ma... Ma che ce l'ha detto? No, non ho detto una bugia. Passerà, passerà lì dietro il traffico, oltre, oltre gli alberi. E, vabbè, niente, se voi siete convinti che questa cosa vi agevolerà tanto, però no, io so, perché ho parlato con altre persone di Civesio, il fronte non è così compatto, ci sono persone che hanno scelto di abitare in questo posto anche per la tranquillità e il silenzio. Elisabetta, chiudi perché ce ne sono eh, molti che devono parlare. Dai. Sì, io sono, faccio parte di un'associazione che difende il territorio, non è, non è che. Isabetta, adesso passa la parola a un cittadino, vediamo se ci siamo tutti così. Però, vede, lei fa una tiposeria, invece bisogna cercare di ragionare. Ma poi lei ha già parlato, non si finisce. si prenota ragione, di parlare in mezzo alla vendita parla eh, anche perché con, ehm, con, sì, sì. Lascio, lascio, la, lascio la parola però cercate di non entrare nell'ottica della tifoseria ma di vedere veramente quello la strada finché non c'è, non c'è quando ci sarà non, anche se non la potrete cancellare più per cui ragionate bene per il vostro, pensate al futuro vostro e dei vostri figli grazie Elisabetta e quindi sì, sì. Spero, sì. Eh, buongiorno signor Sindaco, buongiorno signor Sindaco, innanzitutto grazie di essere qui Io non sono nessuna situazione, quindi parlo da libero cittadino e parlo per me stesso, tutto qua. Sono una persona capita Civesio e giustamente credo che vuole sapere, che dovrebbe essere il vostro scopo, eh, alcune informazioni che vanno chiarite. Quindi grazie al DPCM, tutto quello che raccontate, cioè, però io sarei un po' più pratico, anche perché normale penso che voglia questo detto ciò io le chiedo se effettivamente è stato fatto uno studio per capire se questa serve, perché abito qua da 25 anni quindi penso di poter un po' parlare per Civesio mi sono sempre mosso non sono, scusate, okay, mi sono sempre mosso non sono mai morto anche a piedi anzi mi spiace che vi informo che a domenica non c'è la 140 quindi tante volte a piedi se la fa, quindi forse quello è peggio detto ciò un'altra strada in un periodo in cui si parla di green economy in generale nel mondo asfaltare sempre meno aumentare più gli alberi qualcosa, forse messa nel 90, 30 anni fa, che mette diciamo, dell'asfalto in più, non so quanto sia attuale, quindi mi piacerebbe sapere se qualcuno ha pensato a questa cosa, Primo. anche perché guardi, hanno fatto adesso, di chi è i lobby, hanno fatto le spianate di cemento e hanno messo un albero, spero che non venga una spianata qua col famila senza un albero, detto ciò, quindi mettiamo un po' meno cemento e un po' più albero detto questo, bisogna capire secondo me se serio questa strada? Il traffico che porta, perché qua nessuno ha la palla di cristallo, se poi inizia la gente inizia a capire che si può fare meno strada, sfido chiunque a non fare meno strada. In realtà ho visto altre situazioni qui vicino in cui strade più piccole hanno deviato molto il traffico. Questa è una paura che hanno tutti, penso, perché qua la tranquillità è il primo posto. Detto ciò, un'altra cosa. Io giro un po' in zona. La Cascina Gallo, in realtà, è un posto un po' che non serve a nulla. Sa, è brutto pensare male, però glielo devo dire da cittadino. Se iniziamo a fare una strada, tante volte ho visto in questi anni in zona, che è l'inizio di iniziamo a cambiare i destini d'uso, iniziamo a fare, guarda caso, sono proprietario terriero, cambio destinazione, magari ci costruisco qualche cosa, ed è un attimo che si creano delle case. Allora, se la pista ciclabile è solo per muovere le biciclette, sono contento. Se mettiamo degli alberi, sono contento. Se ciclabile ciclabile mettiamo delle macchine in più, a cosa serve? Se diventano macchine in più e cambiamento d'uso dei, dei, dei terreni eventuali e poi costruire in più, non sono contento. Quindi se lei ha una posizione e il suo vicino di casa l'altro sindaco ne ha un'altra, forse secondo me bisogna valutare la situazione in un modo un po' corretto. Detto ciò non mi sento a dire eh, null'altro, se non per favore un po' più di verde che appunto lo ringrazierei. Detto questo, basta. Provo a, parlare, provo a parlare senza però, eh, però, eh, Diventa difficile, eh, No, io, lo io sono Stefano e sono dell'associazione culturale per l'autogestione la, di San Giuliano, siamo nel territorio da più di 30 anni. E siamo qua perché chiaramente siamo contro questa strada e contro ogni tipo di cementificazione a prescindere che venga fatta a San Giuliano o a San Donato. Il sindaco di San Giuliano con le costruzioni in fondo a Via di Vittorio e San Donato con il Pratone si vantano, si giustificano del fatto che hanno diminuito le cubature rispetto uh, agli, ai TGT precedenti e questo nessuno lo nega. Però forse non si sono accorti che tutto il pianeta ormai, studiosi, scienziati, la maggioranza dei politici si è accorta che forse il pianeta se lo stiamo giocando, che siamo in una situazione di emergenza, quindi non basta diminuire le cubature, bensì bisogna fare in modo, e non può farlo chiaramente solo un comune, di cambiare tutti i PGT, Alla, in evidenza è che il pianeta è a rischio, quindi non, non bisogna più consumare suolo e non bisogna cercare anzi di recuperare le aree centimetificate cioè, e non utilizzate, perché se l'unico sindaco trova un, un tubo che perde veleno in un fiume non basta chiuderlo a metà questo rubinetto perché continuerà a inquinare bisogna chiuderlo tutto e bonificarlo il fiume quindi in vista in, alla luce di quello che è ormai chiunque accende la televisione vede che c'è un'emergenza nel pianeta anche no, le pubblicità ce lo per dico dire. eh, quindi la richiesta è quella di fare il PGT questa cosa qua non la farà sicuramente la delega ok? Doviamo, ogni, ogni cittadino, ogni associazione, il comitato, si deve mettere insieme, vigilare nel territorio, partecipare direttamente alle, eh, alla gestione del territorio, perché se lo, lo facciamo fare a qualcun altro il risultato è questo e quindi dobbiamo essere impegnati a denunciare ogni piccola cosa, stare attenti, se no questa strada ce la trovavamo e non ce la accorgevamo neanche, come è successo non c'era ancora il signor sindaco, anni fa con il bosco dell'ex maneggio, da mattina alla sera è sparito un bosco centenario. Grazie, Quindi l'ultima cosa, sembra che ho parlato meno degli altri, l'ultima eh, no, no, no, cosa, no, no, no, no. una riflessione da fare, me ne vado, intanto vado via, ai cittadini di, di Civesio, che cui non voglio né scontrarmi né mettermi a fare discussioni perché sarebbe una guerra tra, tra poveri, diciamo così, è il fatto di ragionare, perché per un benessere, un vantaggio vostro di arrivare 5 minuti prima a casa, state levando 5 anni di vita a vostro figlio e a vostro nipote, che non potrà più vedere quella radio verde, si respirerà lo smog e non potrà più tornare indietro, perché l'ecosistema distrutto non lo recuperi più. Bisogna ricreare. Buongiorno a tutti, sono Massimiliano, abito qua a Civesio, e arrivo da San Donato e insomma, conosco un po' la storia del Pratone. Conosco anche la storia del Pratone perché anni fa avevo fatto parte di uno dei gruppi di studio dove praticamente da una parte si cercava di salvare il Pratone, dall'altra parte c'erano le persone che chiedevano le case per i propri figli perché dicevano che dovevano andare ad abitare fuori da San Donato. Per cui fatta questa premessa qua, che sempre per dire che le cose bisogna sempre guardare da due punti di vista diversi. Per quanto riguarda questa strada, stiamo parlando di una strada, non stiamo parlando di un'autostrada, stiamo parlando di una strada di collegamento fra... Borgo Che passa per la zona industriale di Civesio, quindi non entra in Civesio, è una strada dove all'ingresso c'è un sottopassaggio di una certa dimensione che non permette al traffico pesante di passare. Stiamo parlando del fatto che chi arriverà da Melegnano per andare in tangenziale continuerà a uscire fuori a terza stazione per dopo barra la ruota per farsi via Po e andare a continuare a far traffico su via Po. Mentre chi sarà di San Giuliano avrà la facoltà di evitare, quindi alleggerire il traffico, alleggerire il CO2 che ci sarà su Via Po e passare direttamente di qua. La gente che arriva da San Donato non ha interesse a passare per quella strada perché per entrare in tangenziale ha già le altre entrate. Per cui andiamo ad agevolare quelli di San Giuliano, quindi San Giuliano su San Giuliano, il collegamento tra Civesio e San Giuliano, quindi Borgo, il fatto, ripeto, di andare ad alleggerire il traffico che si forma su Via Po, perché giustamente io capisco che chi abita di là magari non sa cosa succede qua su Via Po la mattina e il pomeriggio. Per cui questa strada qua ha anche questa come funzione. Ripeto, non stiamo parlando di una strada a sei corsie, stiamo parlando di una strada che serve anche a Civesio per collegarsi con quella che oggi è una frazione per farla diventare un quartiere di San Giuliano. Grazie. Bravo. Io volevo dire semplicemente una cosa Mirella Zamboni, abito a Civesio da 50 anni quindi conosco benissimo la realtà di Civesio Quello che volevo dire, e mi appoggio a quello che hai detto tu prima io 50 anni che abito qui, mi sono sempre mossa Benissimo l'autostrada che è arrivata qui, benissimo il sottopassaggio che però doveva servire per gli abitanti di Civesio che sono isolati in un certo senso a collegarci a San Giuliano. Tutto quello che è stato fatto in realtà non ci collega perché alla mattina io abito in via Taglia Bue, non posso uscire da casa mia, dal mio box perché ho tutto il traffico che arriva da San Giuliano eccetera e scende per andare oltre altre parti e uidem alle 5 se io ho bisogno di andare in farmacia e non mi venite a dire che c'è Civesio perché io sono libera di servirmi in un'altra farmacia è impossibile alle 5 andare in farmacia perché c'è pieno di traffico anche nel sottopassaggio che era stato fatto per essere riservato agli abitanti di Civesio allora come tante situazioni come tanti piccoli comuni mi viene in mente Vittorio Predabissi con non mi ricordo come si chiama la, la strada che hanno chiuso è necessario, secondo me, intanto chiudere la, eh, la, la circolazione alle, alle persone che non sono di Civesio, almeno sul sottopasso, in modo che sia garantita la possibilità di andare di là, perché io sono isolata solo da un certo orario in poi e al mattino. Se voi mi garantite, e nessuno può fare al momento, che questa strada mi toglie veramente tutto il traffico della via Po, ma io lo voglio nero su bianco perché anche del sottopasso era stato fatto per quell'intenzione quell alla fine ci vanno cani e porci ed è impossibile collegarsi a San Giuliano in certe ore allora uno può anche dire ok se viene fatta solo per riversare l'altro traffico qui io sono contenta di essere isolata grazie buongiorno io mi e chiamo Ornella eh, abito qui da 15 anni ma vivo a San Giuliano da 60 anni e più eh, sono favorevole al fatto di dover mettere in collegamento le varie frazioni perché eh, in San Giuliano il problema è sempre stato quello di tenerle isolate io ho abitato per tanti anni a Borgo Lombardo eh, praticamente io sono favorevole a questa strada ma vorrei porre l'accento su una questione se questa strada deve aprire eh, ad altro traffico perché non pensiamo alla via Marignano che arriva da Viboldone e che tutti i giorni porta un carico immane non solo di auto ma anche di mezzi pesanti nonostante ci sia il divieto. Quindi eh, volevo solo fare questa precisazione. Noi abbiamo un bene inestimabile quello di poter avere questa via che da Viboldone ci porta a Civegio e sarebbe auspicabile trasformarla in una pista ciclabile e pedonale, perché durante la settimana, ma anche il sabato e la domenica soprattutto, le famiglie passano in bicicletta, a piedi, io mi affaccio proprio sulla via Marignano, e sarebbe davvero un regalo per la frazione di Civesio. Grazie. Grazie. Grazie. Buongiorno Lorenzo Jasparro, abitante di Vittorio qui di San Donato. Allora, dunque io sono, faccio, sono uno di quei fortunati, diciamo attualmente ancora fortunati, del gruppo delle villette proprio al confine con il con parco della Vetabia. Dunque noi abbiamo fatto delle considerazioni, io ho ascoltato tutti, effettivamente sono tutte cose valide, questioni valide, ognuno giustamente la pensa a suo modo. Io dico la mia, è vero, io so bene che c'è un traffico pazzesco, tutta San Giuliano come ci abbiamo a San Donato, dappertutto. Alzo, Alzo la voce, ok. Il punto è che fare una strada in più, se poi sarà fatta a confine con le nostre villette, no? Facciamo stare il problema personale al momento, però comunque a cosa serve a fare una strada più? Aumentare più traffico ancora, perché ne togli 10 macchine in via Po e le aggiungi al confine con, con via di Vittorio, che già ha diversi problemi. Altro punto, discorso San Donato, il fatto di dare eventualmente la, la servitù a queste due palazzine che verranno teoricamente costruite, no? sempre che sia da svilupparlo. come ecco. Anche lì, giustamente il sindaco Checchi diceva io ti do la possibilità di avere un traffico aggiuntivo di 50 macchie su dirittorio. Noi sappiamo bene com'è il traffico via di Vittorio, che sono 7 mila anni, eh, per evitare la strada, perfetto. Ci può stare, può essere un'idea interessante, che è questa secondo me. Comunque, va tutto considerato. Io dico soltanto ai signori qua, che abitano qua. Soprattutto io stamattina correvo qua in giro, sono andato a vedere comprimenti e perché è una favola qua dietro il posto, la tranquillità che c'è, soprattutto il gruppo delle case che si avvicinano sul parco, ovviamente. Domanda, se questa strada, a posto che farla, diciamo, all'altezza di Via di Vittorio, fosse, fosse fatta qua, al confine delle vostre case, le vostre villette, sareste contenti? Basta, chiudo qua. Grazie, grazie, grazie. grazie. Ovviamente non pensavamo di risolvere stamattina, io credo che se è disponibilità possiamo riconfrontarci a livello anche di base, lascerei uh, la parola per un'ultima uh, risposta magari ai due sindaci, se hanno qualcosa da dire, io direi che è iniziato un percorso di confronto, non siamo qui per dire sì e no, dobbiamo trovare una soluzione, perché capiamo che c'è un problema e c'è anche un problema ambientale, vediamo di trovare questa soluzione che eh, trovi tutti d'accordo. Sicuramente sino a un certo punto l'accordo c'è, cioè che quella strada fiancheggi la cascina Sesto Gallo e poi arrivi al campo sportivo di Borgo Lombardo. Su quelli siamo tutti d'accordo, sul dopo no, quindi quello può essere un inizio. Prego, se posso mi rallaccio all'ultima parola di Paolo la strada che passa dal Parco Agricolo Sud Milano è quel tratto piccolissimo che va dal sottopasso Borsellino fino diciamo, all'angolo dell'attuale Cascina quello è Parco Agricolo Sud Milano lì c'era una prescrizione del parco dove si dice di far arrivare le auto non da nord e non da sud cioè voleva dire di collegare Cascina Sesto Gallo a tu sei presidente anche, quindi lo sai bene, da eh, via di Vittorio a, a via Borsellino. La cascina Sesto Gallo storicamente ha già una servitù sulla strada sterrata che Questa oggi sterrata. esiste, perché eh, addirittura c'era ancora il consorzio, perché lì c'era la roggia Sesto Gallo, che costeggia e confine, con, che è stata in parte tombinata per consentire agli abitanti di Sesto Gallo, che fino a 40-50 anni fa io ne ho solo 33, quindi non posso portare la testimonianza diretta, però utilizzavano quella strada. Quindi non è una concessione eventuale che San Donato può fare alla Cascina Sesto Gallo. La proprietà di Sesto Gallo ha già questa servitù che arriva da anni. Il fatto di catramare una strada, nulla sposta rispetto alla servitù. Il problema che abbiamo affrontato con eh, San Donato riguarda gli altri ambiti di trasformazione, cioè una parte convenzionata a confine con via di Vittorio su cui si devono realizzare delle volumetrie C9 e C10. C10 quel collegamento, se voi guardate l'approvazione di quel piano attuativo che è fuori dal parco prevede il ricongiungimento della strada autorizzata dal parco agricolo sul Milano con l'ambito C9 quello che chiede l'amministrazione di San Donato cioè di consentire a Sesto Gallo Solo di collegarsi a Via di Vittorio non può essere eh, consentito perché quella è una strada di urbanizzazione, cioè una, uno scomputo di oneri di urbanizzazione, quindi è un bene della città e non è possibile vincolare la ZTL a un intervento come se fosse una strada privata con un telepass. Bisognerebbe fare una ZTL con degli orari canonici ma che valga. Sesto Gallo, per ADT C9, C10 e che colleghi San Donato a San Giuliano. Questa cosa è sempre stato detto che non è volontà di aprire un collegamento carrabile tra San Giuliano e San Donato. No. E oggi apprendiamo che c'è la disponibilità invece a realizzare un collegamento tra San Donato e San Giuliano con una sorta di telepass, poi vuol dire una ZTL per delle fasce orarie e delle altre fasce orarie però sarà libero accesso, cioè come prevede eh, il codice della strada. Se c'è questa disponibilità se ne può parlare, ma non possiamo però dire, e giustamente avendo dato dei diritti edificatori in passato, e non li ha dati la giunta di Marco Segara, ma sono del passato, gli operatori hanno chiesto un convenzionamento che è dovuto per legge perché altrimenti ci sarebbe il commissario ad adatta, cioè un potere sostitutivo dell'organo preposto al rilascio del piano attuativo, che viene nominato da Regione Lombardia in caso di inottemperanza da parte dell'ente cioè un obbligo, se uno presenta un piano conforme c'è l'obbligo di eh, istruirlo e convenzionarlo su questo non c'è, eh, diciamo, bisogna, quindi chi diceva prima lei che abbiamo dato, non abbiamo dato nulla Rispetto agli analisi, mi pare che lei dicesse del flusso di traffico, oggi siamo in adozione al Piano Generale del Traffico Urbano, PGTU, che ha concluso la prima fase di valutazione ambientale strategica che ingloba questa strada. Adesso martedì adotteremo in giunta questo PGTU, scatteranno 30 giorni di deposito. 30 giorni per l'osservazione e per il mese di settembre verosimilmente si potrà andare in consiglio comunale si sì, può approvare il piano. Lì all'interno ci sono tutti gli studi di traffico, abbiamo inserito una rotatoria qui all'intersezione perché un problema è anche lo stazionamento delle auto al posto dell'impianto semafori, si farà una rotatoria e una rotatoria sulla via Emilia. Quindi se la volontà è di trovare un'alternativa tra l'altro, il PTCP, cioè il, piano, il nostro PGT a livello provinciale, ha già valutato questa strada perché, ripeto, esiste fin dal 2009, quindi e non è in contrasto col PTCP ed è fuori da vincoli paesaggistici precisi. C'è un documento del PTCP che dice cosa fare quando si vanno a realizzare delle infrastrutture attive a delle zone di interesse paesaggistico e noi a quello ci dovremo rifare, non è la prima strada che viene fatta e se andiamo a vedere se vogliamo anche risolvere un problema che nessuno diciamo, è stato toccato, la nostra amministrazione l'ha tolto le volumetrie, quindi se uno vuole aumentare le volumetrie dovrà rifare una variante di piano e dare delle volumetrie, la nostra amministrazione le ha azzerate. Quindi non ce n'è di nuove volumetrie, c'erano con la strada. Abbiamo mantenuto su un'osservazione di un privato a cui sono stati tolti tre quarti di volumetria e abbiamo riconosciuto un quarto di volumetria a seguito della sua osservazione perché la proposta in fase di adozione era l'azzeramento. Questo è l'iter amministrativo. Ora vogliamo discutere di come fare questa strada, se dobbiamo fare la... La, la tettoia per evitare che il cannocchiale perché tutto questo è il tema che si pone perché se oggi finiamo qua e andiamo a piedi a vedere dove passa la strada vedete in che condizioni è questo bellissimo eh, quadrante eh, verde di alto pregio Troveremo rifiuti, troveremo spaccio, se andiamo... No, non è così perché non è nostro, c'è una proprietà privata. Adesso. E poi c'è Sesto Gallo che è completamente fuori da ogni collegamento. È un altro problema che la città di San Giuliano vive. Come no? Quante volte siamo andati con i carabinieri e con la polizia locale a fare i sopralluoghi per bonificare? È una proprietà privata, lì ha convenzionato, è vincolata, ci sono le belle arti, c'è il parco agricolo Sud Milano e bisogna collegare Sesto Gallo, altrimenti voi a San Donato avrete il problema dei rifiuti, dello, dello spaccio, noi abbiamo il problema dello spaccio, quindi bisogna trovare una soluzione che coniughi la fuoriuscita dell'isolamento da Sesto Gallo, la possibilità che quelle aree vengano recuperate e preservare l'ambiente. Se la strada si farà avrà tutte le mitigazioni necessarie dal punto di vista ambientale. Se vogliamo ragionare in questi termini il confronto c'è sempre stato e continuerà ad esserci. Se c'è la volontà di San Donato di collegare San Giuliano a San Donato con una ZTL parliamone, noi non siamo eh, contrari. Borgo Lombardo ha già la sua ZTL autorizzata dal Ministero, quindi nulla vieta che se a Civeso si possa replicare, e quindi ragioniamo anche di questo però se la inquadriamo in questi termini noi siamo disponibili al confronto con il sindaco andrea che è diciamo, anche una persona che stimo anche se siamo di parti opposte abbiamo sempre trovato uh, un'interlocuzione che però io chiedo a questo tavolo di estendere a tutti gli interventi a confine abbiamo il policlinico che fa degli interventi su san donato Lì parco, togliamo, un parco. Ecco, li togliamo tantissimo bel verde per fare dei posti auto. Parliamo anche di questo, abbiamo il, profil, il confine del Parco Nord che è una discarica dove c'è lo scolmatore. Parliamo anche di questo perché il confine non è che vale solo in modo unilaterale. Se parliamo dei confini ci facciamo una bella riunione, parliamo di tutti i confini sì, e visto che il comune di San è anche particolarmente ricco, magari ci riqualifichiamo una parte di i confini. Andrea, le periferie sono abbandonate completamente.